divulgatore, docente a contratto in molte università e ci parlerà del, della direttiva copyright e, e quindi se, eh, se la regia ci manda le, le nostre slide eccoci qua. Quindi oggi il nostro argomento sarà la nuova direttiva copyright e le novità in, in materia di ricerca. Eh, come dico come vi dicevo è, è, è un grande piacere avere, avere come ospite Simone Aliprandi, ci siamo conosciuti qualche anno fa proprio in occasione di un evento di formazione e quindi abbiamo collaborato su, su diversi fronti. eccetera. E quello che io apprezzo in, in Simone è che eh, riesce a parlarvi di queste cose giuridiche estremamente come dire, complicate e per qualcuno anche noiose eh, in un modo invece veramente chiaro, semplice, appassionante quindi è per quello che sono, sono molto contenta che, che sia nostro ospite oggi e come vi dicevo Simone si, è un avvocato intanto, si occupa di, di consulenza, ricerca e formazione nel campo del diritto d'autore e più in generale diritto delle comunicazioni, telecomunicazioni, internet, eccetera. È responsabile del progetto Copyleft Italia, è membro del network Arrai e, che non so se ho pronunciato giusto, e collabora come docente, come vi dicevo, con alcuni istituti universitari. Eh, svolge un'intensa attività di, di pubblicista perché pubblica articoli, volumi, abbiamo anche collaborato a un volume che credo vedrete poi, poi nelle slide e ehm, appunto si occupa di cultura aperta, eh, cultura libera, cultura aperta e vi sottolineo che lui rilascia tutti i suoi lavori con una licenza di tipo copyleft, quindi con, con una licenza che permette il, il massimo riuso. Il, invece L'Open Science Café ormai lo conoscete, questo appuntamento periodico molto, molto agile, quindi mezz'ora di, eh, mezz di presentazione da parte di un esperto e eh, mezz'ora di domande. Eh, sapete che è un format che ci invidiano un pochino in Europa, ci è stato detto durante qualche, qualche incontro europeo e anzi siamo stati citati come... Uh, good practice di, di, di disseminazione delle, delle pratiche open. Eh, sapete che è rivolto sia ai ricercatori, sia al personale che fa supporto, tutte le persone interessate, insomma, a, a rendere l'open science una, una, pratica, una pratica comune. E, è a cura del Competence Center di ICBI, questo Italian Computing and Data Infrastructure, che è una, una rete di esperti, siamo, siamo più di 50. Ehm, che si occupano di, come dire, in qualche modo eh, facilitare la partecipazione italiana alla European Open Science Cloud e ovviamente questo eh, include anche la formazione, include anche il supporto e la consulenza su eh, principi FAIR, quindi come rendere i dati FAIR, su come fare Open Science eh, in concreto. Per questo motivo, dai primi Open Science Café, che ormai hanno una certa tradizione, eh, siamo andati sempre più cercando dei temi molto concreti. Siamo partiti col dire che cos'è in generale l'Open Science, è diversa dall'Open Access, che cos'è l'Open Access, eccetera. E negli ultimi incontri, se, se ci avete seguito, avrete visto che abbiamo preso proprio questo taglio più pratico per andare a, come dire, a cercare di aiutare i ricercatori nella pratica quotidiana Uh, nel fare hm? open, open Science, che è anche poi uno dei titoli dei, dei volumi di, di Simone. Um, da marzo iniziamo un nuovo ciclo del, dell'Open Science Café e qui vedete i titoli. Quindi a marzo ci occuperemo di co-creation, uh, citizen engagement e citizen science. Sapete che in Horizon Europe hanno assunto un'importanza direi preminente nella presentazione dei progetti. Eh, il 13 di aprile vedremo l'esperienza dell'Università di Bologna che sta mettendo in piedi una rete di data steward e devo dire che sono molto, molto efficienti, quindi è un ottimo esempio per altre università che volessero intraprendere questa strada. Eh, L'11 maggio parleremo dei cambiamenti globali e di come la scienza aperta può aiutare eh, a, a, a fronteggiare appunto eh auspicabilmente a risolvere eh, il, il, i problemi dei cambiamenti globali e per finire col 9 giugno, ehm, se ricordate abbiamo già avuto una sessione sulle scienze biologiche, le scienze della vita, una sessione sulle scienze umane e ehm, il 9 giugno vedremo una sessione specifica per l'archeologia, quindi condivisione dei dati, riproducibilità ed etica e poi ci rivediamo a settembre dopo, dopo la pausa estiva. Eh, di cosa parliamo oggi, meglio di cosa ci parla oggi l'Avvocato Aliprandi? Ci parla della direttiva, della nuova direttiva europea sul, sul copyright perché ha introdotto dei casi interessanti di libero utilizzo delle opere intellettuali in ambito scientifico e accademico. In Italia la direttiva è stata recepita alla fine del 2021, quindi eh, c'è stata una ulteriore modifica di questa legge Arlecchino che è la 633 del 1941 sul diritto d'autore e quindi oggi quello che cercherà di fare eh, l'Avvocato Aliprandi è una panoramica mh, di, di, queste, di queste nuove norme, quindi perché sono rilevanti eh, per la ricerca, eh, anche cercando, come vi dicevo, di dare un taglio particolarmente concreto. Eh, come sempre potete commentare in diretta sui nostri sui canali social di Gar e eh, al, termine, potrete, al termine, anche durante, ma noi li vedremo poi al termine della presentazione. Potete utilizzare il Mentimeter, quindi eh, www.menti.com e il codice da utilizzare oggi per le domande: 36311596. Lo vedete, i colleghi di GAR, che ringrazio sempre per la, per la regia e per la collaborazione, eh, stanno facendo scorrere in, in sovraimpressione. Con questo direi che il mio compito oggi è finito, quindi Simone ti passo, eh, ti passo la parola e ci risentiamo fra una mezz'oretta, sarò inflessibile, quindi mezz'ora, eh, ci risentiamo fra una mezz'oretta eh, al termine della tua comunicazione. Grazie. E Grazie ancora per aver accettato l'invito. Buongiorno, ma grazie a te, grazie a te per l'invito e anche per la bellissima presentazione. Sono quasi commosso, adesso non so come farò a rimanere concentrato.